Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi voglio fare dei porta tovagliolo, o meglio dei segni a tovagliolo visto che li identificherò con, con la lettera iniziale del nome. E in questo caso ne farò quattro perché li faccio per la mia famiglia, noi siamo in quattro per farli utilizzo eh, la stone paper. La stone paper che è un materiale che avete visto tantissime volte nei miei video perché io la uso tantissimo di stamperia è un materiale che si, che si presta veramente a, a fare tantissime cose in questo caso perché ho utilizzato la stone paper perché come ho già detto diverse volte non si strappa è una, è una carta ma in realtà non è una carta quindi non c'è il pericolo di, di, di rompere questi, questi segni a tovagliolo e, e poi c'è la possibilità appunto di, eh, di colorarla con qualsiasi colore di lavorarla con qualsiasi materiale si voglia allora io nello specifico oggi voglio provare a fare una cosa, voglio provare a utilizzare queste cartelle di imbutitura per provare a, a, a decorarle prima di colorarle e voglio un po' vedere l'effetto come, come sarà. E dopodiché per il mio lavoro utilizzerò anche questo stencil di stamperia perché c'è questo particolare che a me piace molto e quindi farò uno stencil qua e là sul, sulla mia stone paper. E utilizzerò eh, degli acqua color e dei colori per colorare i, il tutto nello specifico allora il bianco per lato perché voglio fare praticamente la base dei, dei miei portatovagliolo completamente bianca e questo è un, è un bianco iridescente quindi ri, rimane molto bello molto lucido una volta, una volta asciutto dopodiché praticamente voglio colorare dei particolari con questa acqua marina e questo argento iridescente dopodiché utilizzerò il color ombra direi per fare, per fare un po' di stencil ma, ma vedrò man mano, man mano che faccio il lavoro se ho il posto per fare lo stencil oppure no ma credo di sì e dopodiché, per chiudere il mio porta tovagliolo, io ho deciso di utilizzare del semplice velcro che attaccherò con il biadesivo in questo modo alla fine della mia stone paper. Però nulla vi vieta di, per esempio, cucire il velcro sulla stone paper, perché la stone paper, come particolarità, ha anche quella di poter essere cucita a macchina. Quindi volendo potete, potete anche cucirlo. Io ho un biadesivo molto molto tenace, quindi eh, utilizzerò questo. Anche perché ho calcolato che una volta infilato il, il, il tovagliolo, magari non sempre starò lì ad aprire e chiudere, quindi basta il biadesivo per, per fare questo lavoro. Per decorare invece un pochino il mio il mio lavoretto di oggi allora, utilizzerò semplicemente allora, questi fiori che eh, ho fatto in sempre con la stone paper stone paper e carta di riso se volete vedere il tutorial di come realizzarle c'è il video sul mio canale anche questi quindi sono dei, dei fiori che non sono dei semplici fiori di carta non si strapperanno mai, non si rovineranno quindi questo, questo porta tovagliolo si può tranquillamente utilizzare senza, senza avere la paura che si disintegri da un momento all'altro e poi utilizzerò, ho utilizzato, ho fatto dei, dei semplici fiocchetti che poi probabilmente taglierò nei bordi giusto per dare così un po' di movimento con del filo di ricamo in tinta con i miei fiori e semplicemente della garza e, del, e questo nastro di, di corda che ho, di cui ho ritagliato un pezzettino niente di che dopodiché concluderò il tutto con la lettera che identificherà il portatovagliolo quindi ho le mie quattro lettere eh, la S, la C, la L e la P perché io candida, Simona e Lorenzo i miei ragazzi e Pierpaolo mio marito quindi farò quattro portatovaglioli eh, identificabili dalla lettera detto questo eh, cominciamo con, con il vedere come realizzare il tutto allora una volta asciutti vediamo se riesco a farvi vedere l'effetto che intendevo avendo usato questo bianco iridescente vedete che sono diventati spero si veda poi con, con la telecamera comunque sono diventati molto lucidi sono già belli così e si vede l'effetto del dell'imbutitura che ho fatto con le mie con le mie cartelle adesso voglio eh, dunque con gli acqua color e dare un po' di colore nel punto in cui andrò ad incollare i miei particolari, e diciamo che ne farei due grigi e due verdini, giusto proprio per tanto sono due colori abbastanza che vanno d'accordo con loro e si intonano un po' con, con le decorazioni. Quindi ne farò, uh, ne farò due uno e uno, visto che ho, uh, avete visto che ho utilizzato due cartelle diverse, quindi ne farò due con il verdino e due con il grigio. quindi vado a fare questo lavoro qui allora cominciamo con il verde sempre utilizzando i miei acquacolor, vado a mettere direttamente del colore così sul mio sulla mia stone paper in questo modo e poi con il pennello Vado così a far penetrare un pochino all'interno il mio colore, così, magari lo accentuo, lo accentuo un po' in alcuni punti, così, in modo che rimanga leggermente più scuro, ok. E vado anche a creare proprio così qualche spruzzino in questo modo così idem vado a fare con il grigio questo è un grigio eh, questo è un argento iridescente quindi anche questo avrà l'effetto poi eh, cangiante come il bianco che vi ho fatto vedere. Questo è molto scuro. Quindi, cosa faccio? Metto poco colore. E con il pennello diluito con l'acqua, vado a spandarlo un po'. Vedete che questo. È decisamente più scuro quindi mettiamo meno colore con l'acqua così ecco andiamo a creare questo effetto un po colorato in questo modo idem anche qui vado a creare qualche goccia e su questa esagerata toglierei Così. Okay. adesso andiamo ad asciugare ora soprattutto nella parte eh, laterale che sarà quella che poi rimane rimane dietro il mio tovagliolo perché qua verrà decorato dietro non c'è nulla vado a fare quello che vi dicevo, cioè uno stencil molto molto leggero giusto per riempire anche un pochino le parti, le parti laterali, quindi per fare questo utilizzo questo colore, l'ombra che, che è un grigio scuro, ma cosa faccio? Come vi ho sempre detto, allora vado a bagnare il mio pennello, per lo stencil, però poi lo vado a scaricare benissimo sul tovagliolo in modo che riesco poi a fare un disegno molto leggero in questo modo perché se non vado a scaricare bene il pennello rischio di avere poi una, una cosa troppo evidente io invece voglio vedete una cosa che si veda così appena appena per cui con il pennello molto scarico vado a creare così il mio stencil e lo faccio per tutti i tovaglioli, porta-tovagliolo scusate. Okay. Questo perché io mi ostino a non utilizzare i tovaglioli di carta quando, quando pranziamo e quando ceniamo ma mi piace comunque utilizzare ancora i tovaglioni in stoffa quindi questo diciamo così è un modo per, per ognuno di, di tenersi segnato il proprio tovagliolo mi sembra un'idea abbastanza carina li avevo già fatti tempo fa ricamati ma adesso volevo provare a, a rifarli con queste nuove tecniche Mi raccomando con lo stencil non esagerare con, con il colore altrimenti vi viene proprio una macchia e perché non va bene perché comunque vedete che io ho utilizzato un colore anche qui molto acquerellato quindi così ha un pochino più senso se invece andate a fare lo stencil con del colore troppo marcato è un po un pugno in un occhio e quindi non non è più una cosa carina invece così è sufficiente allora fatto questo andiamo ad attaccare i miei abbellimenti oppure possiamo no attacchiamo prima gli abbellimenti e poi ehm, e poi mettiamo il velcro allora eh, devo colorare anche le lettere le lettere sono da colorare ma a questo punto potrei anche colorarle no, attacco prima tutto il resto e poi decido di che colore fare le lettere quindi in questo momento non ci occupiamo delle lettere ma andiamo ad attaccare tutto il resto all'ora quindi facciamolo una alla volta la mia idea era questa quindi il mio pezzettino così la mia garza che dal momento che ho colorato qua quasi quasi posso ancora fare una cosa perché vedo che la garza è un po' bianca così è un po' smorta allora facciamo una cosa andiamo a sporcare la garza con un pochino di del verde che ho usato per, per colorare i miei i miei quindi facciamo così mettiamo un pochino di verde in questo modo poi acqua in modo da diluire tanto il colore, così Andiamo ad allargare e dopodiché possiamo colorare un po', ma non completamente, eh. solo così, vedete, dare dei tocchi di colore che poi una volta asciutti si vedranno e non si vedranno, perché altrimenti rimane, rimane troppo macchiato, troppo uniforme. Io non voglio un colore uniforme, voglio una cosa un po' così, che si veda e non si veda. Ok. Andiamo ad asciugare. Allora, eh, per decorare questi questi portatovagliolo, eh, come vedete, non ho utilizzato delle cose, insomma, non potevo usare perline, piuttosto che altri particolari per renderle ancora più ricchi, però e ho pensato che dal momento che poi verranno parecchio maneggiati è meglio eh, utilizzare proprio poche cose in modo che non si rischia poi di ritrovarsi con qualche con qualche pezzettino in mano che mi sembra poco carino quindi ho cercato di fare una cosa carina ma diciamo semplice poi anche perché in questo modo considerate che eh, potete farla tranquillamente con quello che avete in casa io adesso vi faccio vedere queste sono de delle idee che io metto nei miei video dove voi potete prendere spunto per fare determinate cose ma poi alla fin fine ognuno di voi può eh, utilizzare tranquillamente quello che è in casa tanto viene comunque tutto carino non c'è bisogno di questi fiori ve li potete fare, ve li fate con le carte che volete, utilizzate i colori che volete io adesso per esempio ho utilizzato gli acqua color, ma non è necessario utilizzare gli acquacolor. potete utilizzare degli acrilici per, per colorare questi, questa, questa stone paper il bello della stone paper è proprio quello, che potete utilizzare veramente quello che, quello che, che più vi piace e degli acquerelli, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che abbiate in casa senza necessariamente dover appunto utilizzare i prodotti che utilizzo io oppure chiaro che se vi piacciono se vi piace l'effetto e volete che vengano esattamente come i miei e a quel punto eh, dovete avere i miei stessi prodotti che sono prodotti che tra l'altro io utilizzo sempre perché mi trovo benissimo e quindi non posso fare altro che consigliarveli però nello stesso tempo si può anche prendere spunto e fare qualcosa e fare qualcosa così in maniera un po' più, più libera diciamo. Io vedete che ho utilizzato, ho colorato i fiocchettini, cioè non colorato scusate, ho utilizzato del filo di ricamo, da ricamo per, per fare i fiocchettini e ho utilizzato dei colori un pochino diversi per non farli proprio tutti uguali. anzi guardate questo qui no facciamo così allora questo grigio lo mettiamo lì vedete che anch'io quando faccio le cose poi posso cambiare idea allora facciamo così questo lo metto qui questo grigio perché mi sembra che possa andare meglio qua visto che qui ci sono delle perline colorate e ho giusto il, il giallino che c'è dentro una perlina quindi Facciamo le cose un po' più, più giuste, più abbinate, che vanno sempre bene. La garza, per esempio, potete sostituirla, volendo, anche con un pizzo. Perché no? Io adesso ho voluto utilizzare le garze, però anche un pizzo rimane una cosa bella. Anche quello non, non, non crea problemi, nel senso che non avete... Il pericolo che poi vi si vi si rovini o cosa e quindi potete utilizzare anche il pizzo qui veramente la fantasia con la fantasia potete fare tutto quello che vi passa per la testa ok facciamo l'ultimo questo qui che avevo fatto con l'interno con un pezzettino di nastro blu di, di pizzo blu facciamo così vedete che questo è un lavoro veramente semplice proprio alla portata di chiunque viene una cosa carina e lo possono fare veramente tutti perché sto cercando anche sul mio canale di fare delle cose un pochino semplici perché da quello che mi da quello che mi scrivete ho visto che non tutti eh, magari hanno voglia di iniziare con dei lavori molto complicati perché? perché non hanno esperienza in queste cose qui anche se sono molto attratti. Quindi a volte è meglio iniziare da delle cose più semplici e poi pian piano tutto il resto comunque fattibilissimo. Solo che mi rendo conto che magari l'idea di iniziare con un qualcosa di di un po' complicato può creare qualche problema. Adesso pensavo, a proposito di questi di questi fiocchi di fare questo lavoro qua. Allora, intanto vabbè, li tagliamo giusti perché tipo questo è già troppo lungo e non va bene. Così. Però volevo proprio aprire, ecco, aprire qua i laterali in modo che non sembri un fiocco perché non era quella l'idea ma voleva più essere ecco vedete tanti fili tanti fili che escono fuori dal fiorellino in questo modo così quindi vado a tagliarli tutti ecco questo era l'effetto che avevo in mente di creare quando ho fatto ho fatto questi fiocchetti che non sono dei fiocchetti in realtà ho girato un po' di volte sul palmo delle mani il filo e poi lo hanno dato ecco però questo era quello che volevo fare però in questo modo diventa più semplice proprio gestire come incollarli fare il fiocchettino poi dopo si tagliano vedete ecco così, questo filo più lungo lo tagliamo a posto adesso praticamente non ci resta che andare ad attaccare le mie iniziali però le voglio colorare e eh, dunque che colore facciamo potrei farle di nuovo sul verde oppure sul grigio forse perché il grigio rimane un po più scuro la lettera si vede bene Questa è una cosa che mm, non saprei tanto allora facciamo una cosa vediamo che colori ho a disposizione tra i miei big pen brush per una volta colorate le lettere le andiamo ad attaccare qui tagliamo ancora perché sono troppo lunghi perfetto ok vi faccio vedere uno per uno il risultato finale ora non mi resta che andare ad attaccare il velcro per chiuderli Quindi questi sono i nostri segna tovagliolo finiti e per darvi un'idea allora, ho inserito, come avete visto, il velcro perché ho deciso di farli col velcro, quindi così. Per cui per esempio il nostro tovagliolo lo possiamo inserire e chiudere in questo modo quello che vi dicevo, il discorso del velcro che non sono stata lì a cucire perché comunque quando uno vuole poi inserire un tovagliolo vedete che non c'è bisogno ogni volta di magari aprire e chiuderlo e quindi, e quindi il velcro che ho messo è sufficiente comunque l'idea è questa anche il progettino di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuta questa idea così, un po', un po diversa per provare ad utilizzare un po' di materiali, un po' di tecniche per, per fare qualcosa di semplice e che nello stesso tempo può, può essere utile, che alla fine sono i lavoretti che, che, che più servono. Se avete qualche dubbio o volete farmi qualche domanda scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se il video vi è piaciuto non siete ancora iscritti al mio, al mio canale vi mi fa piacere vi chiedo di iscrivermi così mi aiuterete a, far, a farlo crescere e detto questo non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao